digitali con l'open government. Eh, qual è il legame tra la qualità dei servizi digitali, la partecipazione, i dati aperti, la trasparenza, l'accountability? Eh, in effetti nei primi anni dell'open government questo, questo legame non era non era evidente. Si parlava sempre dei pilastri dell'open government senza mai citare eh, quello che è invece un tema abbastanza importante che è quello del come la PA comunica con i cittadini, ma negli ultimi anni questi due aspetti si sono legati in, mo in modo molto stretto, eh, anche perché si eh, dice eh, sempre di più che i cittadini devono essere eh, abilitati ad, ad accedere all'informazione per partecipare, devono essere resi in qualche modo eh, attivi anche da un rapporto positivo con la pubblica amministrazione. Quindi la qualità dei servizi digitali è un elemento essenziale eh, per tanti aspetti, perché deve essere inclusiva rispetto ai cittadini. Eh, quindi parleremo ovviamente di accessibilità, eh, usabilità. Deve essere di buona qualità eh, perché i cittadini devono essere spinti a usare i servizi digitali. Eh, nel corso che eh, vi ho detto che stiamo in qualche modo... Uh, ristrutturando, riprogettando, uno, uno degli slogan era fare servizi digitali così belli che i cittadini siano contenti di usarli. Eh, non so se eh, questo è lo scopo che eh, ci possiamo dare, però eh, è importante eh, questo aspetto di eh, fiducia, di eh, facilità d'uso, eh, di amichevolezza eh, dei servizi digitali del, dell'APA. Dunque, siamo arrivati a tre minuti, quindi eh, inizio a, a presentare il programma di questa, di questa ora. Eh, tutti i webinar di, se, di questa settimana stiamo cercando di contenerli nell'ambito dell'ora, quindi cerchiamo di essere puntuali anche su questo, eh, perché sono tanti gli eventi eh, presentati in questa settimana, solo, solo il Formez ne ha organizzato 15 eh, o meglio, solo l'area innovazione digitale e formazione è organizzato 15 e eh, sul sito open.gov.it trovate il programma e tutti gli altri eventi organizzati dalle altre PA e sono veramente tanti. Inizierà eh, a parlare Marco Maria Pedrazzo, che eh, è il capo del design del Dipartimento per la trasformazione digitale. Eh, Marco ci parlerà proprio del concetto di qualità dei servizi digitali, eh, abbiamo pensato che eh, Roberto Scano, che come IVA rappresenta la società civile, sapete che nell'open government c'è un rapporto continuo e stretto tra pubblica amministrazione e società civile, quindi abbiamo chiesto a Roberto di fare da, eh, in qualche modo, contro alle tesi che vengono presentate e quindi chiederei eh, a, a Roberto di fare una domanda a nome di tutti, avendo un'ora di... A disposizione non c'è spazio per raccogliere domande dal pubblico, però il vostro rappresentante è, diciamo civile è Roberto e farà le domande per, per voi. Segue eh, Claudio Celighini di Agid che eh, spiegherà come realizzare servizi digitali di qualità, quali sono le indicazioni e quali sono le regole da seguire e eh, successivamente... Elisa Barba del Dipartimento della Funzione Pubblica presenterà un caso pratico, cioè un sito che è proprio quello eh, di open.gov.it che è stato messo online poche settimane fa, eh, realizzato seguendo eh, le linee guida. Quindi eh, raccontando che eh, seguire queste, queste regole non è come il rispetto di un obbligo, è un vantaggio per riuscire a ottenere... ottenere eh, dei risultati di buona qualità e soprattutto eh, per, per realizzare quei dei siti che nel tempo vengono continuamente migliorati e aggiornati. 15.06, eh, Marco a te la parola, chiederei a tutti di staccare la webcam e di lasciare Marco in primo piano. Io ti ringrazio eh, sia per l'introduzione ma soprattutto per la possibilità di, di essere qui. Eh, insomma, il, il tema che affrontiamo non è dei più facili, ma cerchiamo di, di essere da guida. Nel frattempo mi date un conforto sul fatto che vedete il mio schermo? Perfetto, sì. Sì, sì, prego. Um, il tema della qualità dei servizi digitali della pubblica amministrazione è un tema uh, complesso. Uh, a me piace iniziare con questa slide molto verbosa, ma perché... Eh, mi aiuta a rappresentare questa complessità. Eh, da una parte abbiamo una citazione di Piercing che dice che la, qua la qualità sappiamo cos'è eppure non lo sappiamo, eh, nel senso che quando la incontriamo ce ne rendiamo conto, ma eh, quando si tratta di definirla eh, sembra, sembra un pochettino sfuggirci dalle mani. E dall'altra parte, l'altra parola chiave, i servizi, eh, specialmente nel, pubblico della, della, nel mondo della pubblica amministrazione, significa tante cose. Eh, nel Nell'anno e mezzo in cui ho avuto la fortuna di, di appunto, contribuire al mondo dei, dei servizi digitali nel pubblico, ho sentito parlare di servizi alla persona, di servizi in cloud, dei servizi di fornitura, dell'economia dei servizi, dei servizi di interoperabilità, insomma... Anche questo è un termine che eh, eh, eh, si presta a molte interpretazioni e rischia di essere molto sfuggente. Però, insomma, in questi dieci minuti proviamo a dare un, una sorta di, di, di, di avvio alla materia, sperando che poi abbiate voglia di, di approfondire ulteriormente. Ehm, qual è il punto di partenza? Beh, sicuramente eh, abbiamo tutti eh, ne, nei nostri gruppi di lavoro questa tendenza, eh, specialmente quando c'è molta complessità da gestire e molta fretta a favorire il processo sul significato che si porta ai nostri utenti. Eh, cosa vuol dire all'atto pratico? Se guardiamo il mondo della pubblica amministrazione, ma molto spesso anche nel privato, eh, ogni ente richiede eh, ai cittadini di adempiere ai propri doveri sulla propria piattaforma proprietaria, che di norma rispecchia le proprie strutture amministrative e i propri processi alla quale gli utenti devono registrarsi, autenticarsi, eh, devono imparare ad usarla, eh, il tutto secondo le logiche eh, amministrative. Voi capite che in un'Italia eh, che è fatta di 22.000 pubbliche amministrazioni, eh, questo ha degli effetti, ha degli effetti che sono anche abbastanza drammatici. Eh, in primis la frammentazione. Eh, ma se si scava un pochettino più sotto eh, si capisce che mettendosi nei panni di un cittadino è molto difficile trovare coerenza eh, tra i diversi servizi, capire come eh, ottenere che cosa e dove e quali siano tutti i prerequisiti per riuscire ad ottenere esattamente quello di cui si ha da una parte bisogno e molto spesso dall'altra anche diritto. Per arrivare eh, a un significato diverso, per riuscire a portare del valore al cittadino in maniera diversa, bisogna appunto mettere davanti il significato a tutti questi processi, che è un lavoro eh, faticoso e anche abbastanza complesso. Eh, però l'obiettivo ovviamente è quello di immaginarsi un mondo in cui ogni pubblica amministrazione, ogni ente offre al cittadino servizi sul canale che gli è più congeniale, possibilmente un canale che già ha o che già sa usare. Eh, a cui si accede tramite un unico sistema di, di credenziali, che è quello dell'identità digitale. In quest'ottica, negli anni passati, è stata eh, sicuramente eh, di, di, di, di ottimo segnale il mondo, eh, tutto, tutto il mondo legato PIO, perché chiaramente eh, si è voluto costruire una sorta di punto di, di, di contatto unico per, per i servizi più, più utilizzati. È chiaro che non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Beh, qui entriamo un pochettino nel provare a definire che cos'è un servizio. Il servizio porta valore aggiunto al cittadino attraverso gli strumenti che, che utilizza, i cosiddetti touch point, eh, ma questo può succedere solo se, solo quando operatori di enti pubblici che operano su, su sistemi sviluppati da fornitori e in house, eh, collaborano e lavorano, e lavorano insieme e la qualità complessiva del servizio che il cittadino eh, percepisce Dipende tutto dalla qualità di questa rete, e non soltanto da un unico ultimo touch point come può essere quello del, dell'API. Quando parliamo di qualità? Parliamo di qualità quando questo avviene in un modo che è semplice, eco, accessibile e inclusivo. E qui io rimarco il semplice eh, non perché sia più importante degli altri, eh, sono tutti sullo stesso livello, ma sicuramente Claudio ci aiuterà a dipanare il mondo delle norme che parlano di... Eh, accessibilità, di inclusività e di equità semplice, a sua volta è una parola molto difficile da definire e come tale è molto difficile da normare. E, in, in che modo poi cerchiamo di essere di supporto? Eh, Designers Italia è un progetto eh, che mette insieme eh, il Dipartimento e Agid ehm, che ha come obiettivo quello di diffondere la cultura della progettazione che metta al centro ehm, che mette al centro il cittadino, eh, traguardando appunto questi servizi digitali semplici, accessibili, equi ed inclusivi. E cerchiamo di, di, il punto di partenza per noi è proprio Designers Italia e, e vorrei darvi anche un, un, un elemento sul nome. Perché design? In Italia siamo molto abituati al mondo del design legato al salone del mobile, al prodotto, alle grandi firme del passato, ma molto semplicemente eh, il design è quella disciplina che si occupa di come le cose dovrebbero o potrebbero essere. È una definizione che mi piace tantissimo di, di, di, di uno dei più grandi, premio Nobel per l'economia e uno dei più grandi studiosi dell'intelligenza artificiale. Come lo fa? Lo fa attraverso un processo, eh, un processo che è sistematizzato, che è fatto di tante competenze tecniche, ma che in realtà è abbastanza semplice nella sua essenza. Si parte dal cercare di organizzare il processo stesso eh, per passare alle fasi di comprensione del problema dal punto di vista dell'utente e non di chi cerca di risolverlo, dal progetto di una soluzione, dalla realizzazione di una versione di questo progetto, per poi tornare di nuovo dall'utente e eh, validare se questa effettivamente risolve il suo problema o meno. Eh, e in tutto questo, in Designers Italia, noi cerchiamo di essere d'aiuto, cerchiamo di, di fare un pochettino gli aiutanti, eh, fornendo delle risorse pratiche, eh, che vanno da strumenti tattici a linee guida, a modelli... Eh, stressando molto le buone pratiche di progettazione dei servizi dall'altra parte cercando di essere un pochettino l'anello di congiunzione di quella comunità di attori, di quella rete di cui vi parlavo prima eh, che deve collaborare se vogliamo effettivamente raggiungere la, la qualità faccio un piccolissimo affondo sulle risorse ma sono sicuro che ci sarà più tempo eh, a valle eh, le risorse sono di diversi tipi. Eh, partirei in modo più semplicistico dal, dal, dall'ambito amministrativo strategico. Eh, collaboriamo con, con Agid nella stesura delle, delle norme principali che cercano di guidare eh, la progettazione, ma su questo lasciamo al, all'intervento di Claudio. Eh, spostando, eh, ci, siamo re, ci siamo resi conto che molto spesso è difficile passare dalla norma all'operatività, quindi eh, abbiamo iniziato la stesura di veri e propri manuali operativi che permettano a chi prende le decisioni all'interno della pubblica amministrazione di relazionarsi con chi prende delle scelte invece più operative eh, nel pratico. Per poi dall'altra parte, scendendo sul, sul tecnico, strumenti metodologici che supportano questo processo di, di progettazione, parliamo proprio di kit, di, di, di, di, diciamo, di, di, di canvas bianchi su cui è possibile costruire dell'attività per arrivare a un risultato, eh, per poi passare a strumenti tecnologici come eh, tutte le librerie di front-end, e eh, i modelli eh, di, di siti e di servizi eh, che, vengono, che vengono messi a disposizione. In particolare, eh, tra l'altro, con, con l'ausilio del PNRR, i modelli legati ai comuni per i siti eh, e, per i, e per i servizi e i modelli legati alle scuole per i, per i siti scolastici sono oggetto di una misura molto corposa per cercare appunto di favorire la relazione tra il cittadino e questo tipo di, di ente. Eh, siamo nella settimana del, dell'Open Gov, segnalo secondo me molto importante, eh, tra gli elementi vincolanti per, per i fondi eh, eh, sui comuni eh, eh, viene richiesta la possibilità per l'utente di poter valutare le pagine informative e i flussi di servizio e dall'altra parte eh, viene richiesta la possibilità per l'utente di segnalare un, un disservizio nella città, un'interfaccia un che funziona non può essere unidirezionale, deve favorire questo tipo di scambio. Chiudo con la parte di community, eh, una community che come già vedevate prima è fatta di, di, di, di, di tanti tipi di attori diversi interni all'APA e esterni all'APA ehm, che tocca sicuramente anche i cittadini anche se sono un po' più distanti dal nostro, dal nostro quotidiano ma sono l'oggetto della, eh, della nostra progettazione. E In particolare vi racconto brevissimamente questo, questo piccolo strumento che è, è come partecipo, vi lascio i, i link nel, nella pagina conclusiva, eh, che vuole andare proprio in questa direzione, è uno strumento in cui chiunque abbia voglia di contribuire al miglioramento dei servizi pubblici ci può raccontare quali sono i suoi talenti, che cosa, che cosa, che cosa gli piace fare e eh, a questa alberatura di possibili scelte corrisponde una o più attività eh, su cui può dare un contributo molto attivo all'interno all della community. E proprio questo nell'ottica non tanto di guardare a che cosa noi possiamo offrire tramite un sito, ma che cosa le persone sanno fare e vogliono fare con la speranza che un domani tanto il sito del comune quanto il sito della scuola, quanto quello di un ente centrale, quanto quello di eh, del, quanto un, un sito messo in piedi dal nostro dipartimento, non siano uguali tra loro, ma che siano basati sullo stesso tipo di progettazione, riuscendo così a offrire una coerenza complessiva dell'esperienza utente. Con questo chiudo, veramente non voglio, non voglio rubare altro tempo e lascio a, a, a Roberto. Per, per le domande. Grazie Marco Maria. Roberto, ecco, ti invidio. A te una domanda, una richiesta di... E invoco anche la clemenza, eh, ovviamente, di, di, di Ma mi chiamo Roberto, non Clemente, quindi... <ride> Vabbè, intanto una cosa... Grazie, lo dico io, grazie, perché effettivamente c'è stato un, un salto di qualità nella, nella progettazione e creazione negli ultimi anni eh, sul tema del digitale, balzi avanti da, uh, dal CAD del 2005 quando si diceva metti i moduli online come articolo di legge, cioè il passo è stato avanti ma li vedo anche con persone di una certa età, tipo mio suocero che gli ho iniziato a utilizzare speed per accedere ai servizi, con l'AP o il bonus vacanze, queste cose. Quindi eh, questa è qualità, da, vista l'atto società civile, questa io la chiamo qualità. La domanda che voglio fare, che non è assolutamente cattiva, è solamente conoscitiva, e tutti questi modelli eh, molto interessanti eh, che tempi ci saranno, cioè che tempi sono previsti per i modelli delle scuole, per i modelli, e se sono previsti altri modelli poi in, in corso d'opera? Ma eh, ad oggi nella programmazione di, di Designers Italia trovate una, una roadmap pubblica no? del, del, delle evoluzioni successive, eh, quindi non vi sto dando nessuna notizia segreta è, è pubblico, eh, sicuramente eh, entro, eh, al, al più tardi, il, la fine di giugno, usciranno i modelli aggiornati eh, di, per le scuole legate, eh, legate alle, alle principali piattaforme CMS. Eh, grazie anche alla collaborazione molto attiva con Agid sul tema di accessibilità, è stato fatto semplicemente, un, un, è in corso un aggiornamento per limare tutto quello che eh, nel, nel corso del tempo non era più accessibile con, con l'avanzare delle norme o quello che già in origine aveva qualche tipo di, di problema, che è sicuramente è un punto cruciale. Eh, lato comune invece l'evoluzione sarà abbastanza forte perché eh, anche qui eh, entro, entro fine giugno eh, per la prima volta non ci sarà soltanto un modello di, di sito informativo, ma ci saranno anche tutta una serie di pattern che possono essere ripetuti per n tipi di servizi, ma che da un punto di vista poi dello sviluppo tecnologico sono fondamentalmente sempre gli stessi cinque. No? Un cittadino fa una richiesta di un servizio di cui ha sempre diritto eh, basta che paghi, oppure fa richiesta di un, un servizio di cui ha sempre diritto punto, oppure un servizio che è sottoposto a graduatoria, oppure la richiesta di un certificato. Insomma, le, i pattern fondamentali cambiano. Il nome, il metodo di calcolo del tributo, eh, insomma i contenuti, magari i dati che l'utente deve fornire per poter uscire a ottenere un servizio, ma il pattern dal punto di vista dell'uso e dell'esperienza d'uso eh, cerchiamo di ridurre la complessità quanto più possibile. Ehm di qui in avanti sono previste insomma in, nell'arco di quattro anni e mezzo almeno, almeno due o tre evolutive eh, in questo senso per, per stare al tempo con la tecnologia, per stare al tempo con i tempi, per integrare i feedback che arrivano dal territorio. Insomma, è un lavoro che molto che, che, che, che, che, che, che ha un'ottima linfa vitale in questo momento, è molto veloce. Grazie ancora. Grazie Marco Maria, grazie Roberto. Eh, chiedo a Claudio Celechini di attivare la sua webcam, se Claudio hai anche delle, una presentazione da condividere, di attivarla. Sì. Allora. Eh, ti, ti do la parola. Sei stato sì. invitato un po' a parlare anche di queste linee guida, eh, aggiungo io anche sappiamo che qualcosa di nuovo deve uscire cosa accadrà da qui a breve allora ehm, dunque, buongiorno a tutti innanzitutto grazie per, uh, per l'invito eh, dovreste vedere la mia presentazione eh, sì in questo in questo okay. eh, vi presentiamo vi presento diciamo quello che sta eh, il contributo di Agid al miglioramento della qualità dei servizi digitali, ehm, ovviamente con un occhio particolare al tema dell'accessibilità. Eh, e come accennava precedentemente Marco Pedrazzo, Abbiamo svolto, quindi ecco parleremo molto brevemente di quello che abbiamo fatto su Bootstrap Italia, di quello che dell'attività che abbiamo svolto e degli esiti che sono venuti emersi dal monitoraggio esteso nel anni, negli ultimi due anni e poi del progetto accessibilità del PNRR, tutto finalizzato a migliorare la qualità complessiva e, e, e quindi l'accessibilità e la qualità complessiva dei servizi erogati al cittadino. Ehm, per quanto riguarda la piattaforma, penso che insomma, ormai è, una, è un framework abbastanza... Uh, eh, noto eh, alla, alla, a livello nazionale su quello è ormai diciamo, mh, stato eh, pubblicato se non erro già nel 2018 e insomma comincia ad avere una, una, mh, un, un esteso utilizzo eh, da parte delle amministrazioni, come sapete è completamente open source, eh, e utilizza una serie di componenti eh, definiti negli kit, con del codice che è sostanzialmente è già pronto all'uso. Ma la mia, eh, il, come delle, il mio focus sul Bootstrap Italia non è tanto eh, sulla piattaforma in sé quanto all'attività all di miglioramento dell'accessibilità su questa piattaforma a cui appunto l'intervento precedente, si accennava l'intervento precedente per, eh, per migliorare l'accessibilità, perché è evidente che nel momento in cui noi forniamo un modello, non solo un modello progettuale, ma anche un modello... Uh, come dire, de, de, del codice no? che possa essere facilmente eh, adattato e, e, e o dei componenti che possono essere facilmente eh, presi e, e riutilizzati per, il, per la costruzione dei, dei, dei siti, delle interfacce, dei servizi queste interfacce eh, devono essere il più possibile accessibili quindi mh, abbiamo con un approccio sinergico oh, tra a, a, a dipartimento, abbiamo eh, negli ultimi mesi appunto, eh, fatto un'intensa un un attività di, di miglioramento, di correzione degli errori di accessibilità, Ehm, rendendole anche questi componenti più facilmente comprensibili con delle istruzioni, suggerimenti e, e poi marcato appunto come, come deprecati alcuni componenti che ormai possono, eh, insomma, che, non, che non, non sono più in uso. E, e quindi ecco, eh, ci teniamo a sottolineare che eh, è eh, in salai in, in, in il progetto di uscire la versione 2: di ottimizzazione accessibilità vorrei dire by design, cioè partendo da una. Eh, mh, spero che mi sentiate bene. Se ci sono problemi, fatemi sapere perché ricevo segnali di non Sì, non si sente benissimo. Le, è possibile, magari, Dottor Cellini, se lei spegne la sua telecamera, magari? Ok. Proviamo così. Va bene. Grazie mille. Prego. Allora, non so quanto cose vi siete persi. Comunque, eh, volevo dire. Ehm... Ecco, la versione successiva di, di, di Bootstrap Italia avrà eh, come dire una ha un sul tema dell'accessibilità sin dalle prime fasi di. Eh, di, di, di declinazione, insomma, no? da, da, da Bootstrap 5, eh, da cui parte il progetto, insomma, si pone una particolare attenzione eh, sul tema dell'accessibilità della, uh, dell di tutti i componenti che vengono messi a disposizione delle, eh, insomma, sulla, sul framework alle amministrazioni. E, e questo è un lavoro importante nel momento in cui, ripeto, si, si pone come soggetto, come, come punto di riferimento per i fornitori e per le amministrazioni. Bene, venendo uh, alla parte di monitoraggio, perché l'attività la la, la, di monitoraggio è importante? L'AGID ha effettuato da gennaio 20 a dicembre 21 una. L'audio, l'audio, l'audio, è... l'audio, l'audio, l'audio, l'audio, l'audio, l'audio, l'audio, l'audio, l'audio, l'audio, e, è... e... È... Ehm... e... l'audio, far l'audio, e intanto mi provvedo a vedere se posso ma adesso, adesso si sente bene Claudio ti avverto quando ci sono dei buchi dovresti come dire, recuperare il minuto precedente a questa interruzione lì si è perso un po' ok uh, um, dicevo il uh, il Uh, L'attività di monitoraggio uh, è stata uh, intensa e ha uh, uh, intensa per, uh, come diciamo, abbiamo verificato, l'accessibilità di quasi 1300 siti in due anni. Questo ci ha permesso di e di registrare in modo abbastanza attendibile, anzi direi mh, parecchio attendibile, quali sono gli errori più frequenti che spesso vengono, uh, che, che vengono pubblicati eh, nelle, nei servizi digitali delle, delle pubbliche amministrazioni, sui siti web delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo fatto un monitoraggio sia, di, sia semplificato mh, mediante sistemi semiautomatici eh, sia eh, un monitoraggio approfondito con una verifica manuale di un numero più ristretto di siti, eh, ad esempio eh, abbiamo fatto un monitoraggio approfondito di 75 siti web eh, con un numero significativo di pagine per ciascun sito e soprattutto con diverse tipologie di pagine e poi eh, abbiamo monitorato anche le applicazioni mobili. Abbiamo riscontrato eh, insomma veramente monitorato tantissime pagine, tantissimi PDF, abbiamo riscontrato un numero, eh, insomma, un certo numero di errori, tutte quante queste informazioni le trovate eh, su eh, sul sito di Agid alla pagina accessibilità. E la cosa più importante che dicevo prima è che uh, sono stati individuati uh, degli errori frequenti che riporto qui e che non vi sto a leggere perché eh, il tempo oh, corre e su questi errori frequenti abbiamo eh, svolto nei mesi scorsi dei webinar proprio per eh, informare e, e le, le, le amministrazioni insomma tutti gli, gli stakeholders interessati ehm, a quali fossero gli errori e come risolverli ok Ehm, Ultima diciamo, parte della mia presentazione è relativa al eh, progetto appunto eh, del PNRR che stiamo mettendo in campo per a, a, appunto al fine di migliorare eh, l'accessibilità e quindi anche, anche la qualità dei servizi online. Ehm, abbiamo eh, Stiamo conducendo un, un, un progetto PNRR 142 eh, che eh, si ripana, sostanzialmente si struttura in tre fasce di attività, in tre filoni di attività, un monitoraggio ancora più esteso, ancora più vasto eh, di quello che abbiamo condotto negli scorsi due anni, molto più esteso una formazione sulla, sul tema dell'accessibilità e poi un supporto alle 55 pubbliche amministrazioni locali, eh, alle più grandi eh, 55 pubbliche amministrazioni locali, quindi regioni, città metropolitane, comuni di città metropolitane, eccetera. E, mh, eccole qua, sono 19 regioni, due province autonome, 14 città metro. Eh, 14 comuni capoluogo e 6 ulteriori comuni italiani. Questo è uh, il finanziamento che noi diamo alle 55 pubbliche amministrazioni locali che cosa sono fatte per, eh, come evidenziato nella, nella slide qui, per, ehm, per implementare, diciamo, per favorire l'adozione la, di tecnologie assistive nell'amministrazione, per fare formazione e per ridurre gli errori di servizi online. Eh, nel frattempo eh, forniremo alle amministrazioni anche un supporto specialistico e condivideremo con le amministrazioni dei, degli strumenti per eh, migliorare anche la, la, la, la qualità dei servizi, l'usabilità e l'accessibilità dei servizi già online. Eh, le amministrazioni... Eh, Forniamo appunto dei, dei, dei finanziamenti affinché possano ridurre del 50% il numero di errori su almeno un paio di servizi digitali più utilizzati dai, dai cittadini, eh, faranno formazione al proprio interno, ai propri dipendenti sul tema dell'accessibilità, coinvolgendo tutta eh, la, la, la, la, la, la gerarchia eh, organizzativa, dai dirigenti a, al, al redattore web, e, e poi appunto uh, la, la, le tecnologie assistive fornite alle persone, agli dipendenti con uh, disabilità e, um, perché possano migliorare anche la propria, la propria attività o cambiare ruolo. Questo uh, sostanzialmente è il progetto di Agit per quanto riguarda il... Um, eh, il, insomma, il miglioramento il contributo al miglioramento dell'accessibilità dell e la della qualità dei servizi digitali grazie Claudio eh, proviamo adesso a tornare in video anche se possiamo avere qualche rischio di rallentamento della voce Roberto a te la parola per una domanda su questa presentazione di Cergin sì. grazie Claudio e una cosa visto che L'ultimo punto interessante, si parla sempre del PNRR, e... le associazioni sono, sono coinvolte su questo, su questo tema uh, eh, Sì, le associazioni sono evidentemente, come dire, è una, un argomento, cioè, è un, è un progetto fatto per migliorare l'accessibilità. Le, eh, delle, dei servizi a tutti i cittadini, no? perché vogliamo eh, includere eh, ovviamente tutti i cittadini e chi eh, meglio eh, delle associazioni può eh, aiutarci anche nella... Beh, nella, nella eh, messa a terra anche di questo progetto, soprattutto eh, coinvolgendo eh, tramite le associazioni le persone con eh, diverse forme di disabilità. Quindi sì, sicuramente, eh, tra l'altro ho un incontro proprio con loro alle ore 16, e, e quindi proprio per questo, proprio per, per parlare, insomma, per, perché stiamo insomma, già in, insomma, c'è già una collaborazione attiva e stiamo, e stiamo, lavoreremo insieme, insomma, per sicuramente eh, trovare forme di eh, sinergia più eh, ottimali per la, per la, eh, per la riuscita del progetto. Che sia utile poi alla fine appunto anche alle persone soprattutto alle persone con, con disabilità quindi sì certo Bene. grazie grazie a te grazie Roberto grazie Claudio eh, invito adesso Elisa Barbagiovanni del dipartimento funzione pubblica a raccontare proprio un caso pratico e eh, magari Elisa ci direi anche dal punto di vista dei fruttori di queste indicazioni, linee guida, strumenti come eh, il Dipartimento Funzione Pubblica si è trovato. Prego. Grazie, grazie mille contatore, ringrazio tutti di partecipare a questo. Se puoi uh... attiva la webcam. Ok, dovrei averla attivata. Sì. sì. Ok. okay. Allora, buongiorno a tutti, grazie per la parola Salvatore. Sono Elisa Barbagovani Casparo, lavoro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica nell'Ufficio di Innovazione Amministrativa, Sviluppo delle Competenze e Comunicazione. Anch'io volevo dare il benvenuto a tutti in quest'ora pomeridiana di approfondimento su un tema così sentito e lo dimostra il numero di partecipanti, che eh, appunto riguarda la qualità dei servizi pubblici. Abbiamo ascoltato dalle parole dei recenti relatori quanto sia importante puntare sulla qualità, eh, quali servizi, e eh, strumenti ci sono a disposizione dei, um, di tutti per poter utilizzare eh, uh, correttamente questi, questi strumenti per realizzare dei, dei servizi pubblici che siano veramente efficaci, che siano vicini ai bisogni dell'utente. In questi dieci minuti. Mm, vorrei raccontarvi un caso pratico, è un caso di coprogettazione di un portale nazionale che è il portale del governo aperto, open.gov.it, ed è eh, che sin dall'inizio, sin dalla sua eh, ideazione, ha puntato eh, sulle esigenze degli utenti, alla comprensione delle esigenze degli utenti, per cercare di mettere in luce quelle che essere i bisogni, le criticità eh, dell'utenza e, e magari individuare dei. dei dei nuovi servizi eh, eh, che più si adeguavano a queste necessità. Prima però permettetemi 30 secondi per riflettere insieme su questa frase, che è anche una metafora, che mi sembrava veramente centrata per farvi capire qual è stato il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica in questo progetto, che è stato portato avanti dal Format, eh, in, eh, diciamo, un progetto che si chiama Open Group Metodi e Strumenti per l'Amministrazione Aperta, ma promosso comunque dal Dipartimento. Questa frase ci fa capire che eh, gli strumenti sono essenziali per portare avanti le attività ma non possiamo non dimenticarci di quanto sia veramente importante il ruolo delle persone della loro competenza e della, della loro motivazione per riuscire a portare a compimento questa attività e quindi come dipendenti pubblici abbiamo sicuramente il compito di alimentarla questa motivazione eh, che ci può eh, permettetemi l'analogia con la metafora, ci può guidare come un paro eh, per forse verso porti eh, più sicuri eh, quindi eh, adesso Uh, passiamo alla narrazione dell'esperienza um, dell che in prima persona posso testimoniare perché insomma, parte del gruppo di lavoro del Formez um, che insomma, tutti i giorni mi ha portato avanti le attività, quindi ho oh, io l'onore di presentarlo, però ringrazio il Formez per aver diciamo, portato avanti queste attività eh, insieme a me. Allora, eh, nasce questo, questa, mh, questa progettazione, questa coprogettazione nasce da alcune consapevolezze e sono delle consapevolezze eh, che eh, sono già radicate all'interno del portale Open Gov.it, che ha una storia abbastanza lunga per chi non lo sapesse è il portale del governo aperto e, e l'Italia, il governo eh, italiano ha aderito a una partnership internazionale in, diciamo già nel settembre del 2011 e, e la partnership internazionale e questo significa anche in qualche modo uh, promuovere i principi del governo aperto anche a livello nazionale e, e, e quindi uh, questo diciamo il governo aperto eh, ripeto ancora per chi non lo sapesse rappresenta un approccio metodologico che se utilizzato quindi se è seguito in tutti i suoi principi aiuta a costruire dei processi amministrativi basati su uh, trasparenza partecipazione civica lotta alla corruzione accountability uh, e, e così via e e innovazione digitale. E allora, ehm, in questo senso, quindi con l'idea di avere un portale del governo aperto che possa in qualche modo avere un ruolo identitario e di promozione rispetto alle politiche di governo aperto, ma anche, eh, anche in aderenza alla, alle regole della partnership OGP, eh, doveva essere anche un requisito di governo aperto che poteva in qualche modo testimoniare eh, in maniera trasparente quali erano le azioni del governo italiano eh, nella promozione di questi principi. E, eh, anche eh, con la volontà del Dipartimento di Funzione Pubblica di mettere a disposizione anche noi eh, dei kit e degli strumenti che potevano promuovere le pratiche del governo aperto eh, e dare sostegno a una comunità che esiste, che è la comunità OGP Italia, eh, che eh, si muove ehm, e si è mossa con tanto sforzo in questo periodo eh, per realizzare eh, anche un, un piano biennale che è il eh, Piano Nazionale d'Azione per il governo aperto 2022-2023. ma che è tutto oggi eh, ha necessità diciamo di un supporto digitale quindi un ambiente di confronto digitale per poter ehm, scambiarsi esperienze scambiare informazioni dare un'ottica diciamo, un di accountability anche dare delle evidenze rispetto a quanto sta portando avanti proprio come impegni del piano eh, nazionale d'azione Cosa ci ha permesso eh, eh, nel nostro approccio di lavoro eh, poterci confrontare con, con gli utenti? Quello che noi abbiamo fatto è stato sin dall'inizio eh, un confronto diretto con gli utenti ehm, che mh, è stato importante sì per evidenziare i bisogni, perché eh, spero che mi sentiate bene perché anch'io vedo, assento. Sì, bene, bene. Ok. Eh, sì dall'inizio abbiamo evidenziato eh, quali, erano stati, quali sono stati i principali bisogni degli stakeholder, poi vi farò vedere come. Eh, abbiamo raccolto delle proposte eh, migliorative su come diffondere queste pratiche di governo aperto e perché no anche sviluppare nuove funzionalità, nuovi contenuti informativi, nuovi modi per esporre eh, il contenuto eh, verso l'utenza e eh, anche per approfondire le criticità che mh, diciamo, potevano esserci nel rapporto tra PIA e stakeholder, come, come già aveva anticipato Salvatore, il governo aperto si basa su una forte collaborazione tra eh, le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni della società civile per, anche cioè, nell'ottica di portare avanti gli impegni previsti dal piano eh, nazionale d'azione per il governo aperto. Brevemente, non entrerò più eh, diciamo, um, nel dettaglio, però brevemente in queste slide, che poi troverete a disposizione appunto sul sito open.gov.it, vi faccio vedere qual è stata la roadmap. Nel luglio 2021 eh, abbiamo iniziato a fare le interviste agli utenti, e nella successive slide vedremo come, abbiamo iniziato dei laboratori di coprogettazione per poter eh, concretizzare, diciamo, mettere su carta quelle che potevano essere le esigenze, le criticità che avevamo individuato, fino ad arrivare a gennaio alla cosiddetta architettura dell'informazione, che sembra una cosa banale, eh, però eh, fatta in maniera curale e organizzata e anche grazie appunto ai kit e agli strumenti missi a disposizione eh, dal Dipartimento di Trasformazione Digitale e da Agit, beh, sicuramente eh, questo ci ha consentito un gran valore aggiunto. A marzo eh, abbiamo realizzato i prototipi e, i testi, e, e fatto i test di usabilità sui prototipi attenzione, funzione. Questo è un passaggio non scontato perché eh, abbiamo realizzato due tipologie di prototipi, prototipi a bassa definizione eh, dove all'interno del gruppo di lavoro siamo riusciti a eh, um, assestare qualche caratteristica eh, peculiare. Poi abbiamo realizzato i prototipi ad alta definizione sui quali, eh, su questo ci abbiamo tenuto, fare i test di usabilità ancora prima eh, che il sito venisse eh, messo. In produzione. Questo ci ha consentito un primo test eh, sulle aspettative dell'utenza e anche su questo vedremo eh, più in là come, come ci siamo comportati. E finalmente a maggio abbiamo lanciato la prima versione. Eh, Qualcuno potrebbe dire eh, si tratta di un sito e eh, eh, forse è eccessivo il tempo che è passato da quando l'abbiamo progettato a quando l'abbiamo realizzato, però quello che, far capire, quello che vi voglio far capire è che eh, il tempo che abbiamo impiegato ehm, ha permesso eh, un qualcosa in più ha permesso di definire delle solide basi e, e un, un solido piano di lavoro affinché questo sito eh, sia utile ad accogliere già tutte le esigenze che pian piano eh, verranno integrate. Infatti io vi ho messo come data finale giugno 2023 perché questa prima versione, se no, forse qualcuno di voi è già curioso, è andata a vedere, è solo la punta di un iceberg perché verrà incrementato e in questi mesi cercheremo di farlo evolvere e comunque diciamo, il fatto di aver seguito un approccio così metodologico e aver utilizzato gli strumenti ci ha permesso di realizzare delle solide basi per, per poter andare avanti allora inizialmente abbiamo realizzato una stakeholder map eh, dove ci ha permesso di mettere in evidenza un po' tutti gli attori eh, da coinvolgere ehm, e con quale tipologia di approccio perché eh, per chi non la conosce appunto la stakeholder map ti permette di eh, inquadrare appunto nei quadranti eh, gli attori che devono essere completamente coinvolti in tutte le fasi perché magari hanno un'alta influenza ehm, e un altro interesse sulle attività e magari ehm, tenere in considerazione, eh, gli impatti di, della strategia, quindi gli impatti delle attività su altri tipi di attori. Su queste, poi eh, sono stati eh, selezionati dei, degli utenti afferenti a queste categorie ed è stata fatta una, eh, vera e propria intervista one-to-one, one, dove si è potuto approfondire il rapporto che ci poteva essere tra questa pubblica amministrazione, il servizio Open Gov e, eh, quel particolare, quella particolare categoria di utenti approfondito eh, quanto fosse radicato il concetto di governo aperto e quanto il sito poteva aiutare a comprendere eh, e a diffondere i principi del governo aperto e eh, mh, visto che il dipartimento della funzione pubblica tra i vari principi del, del piano nazionale d'azione per il governo aperto ha anche la partecipazione e gestisce una piattaforma eh, nazionale eh, che partecipa, eh, tra l'altro proprio ieri abbiamo fatto un webinar eh, nell'ambito dell'Open Governance Week dedicato a Partecipa. Chi è interessato può, eh, a, può trovare maggiori informazioni sui siti dedicati. E anche su questo abbiamo ehm, approfondito quale poter, potesse essere il ruolo del portale nazionale del governo aperto, nell'ottica di ehm, approfondire e dedicare diciamo, il, giu, il giusto interesse a questa politica. Quali sono i temi che sono emersi? Sicuramente la poca eh, conoscenza purtroppo del tema del governo aperto, ehm, la, il fatto che purtroppo alcune tipologie di iniziative eh, sembrano dipendere un po' troppo dal sostegno politico, e eh, eh, si è confermato ancora una volta il ruolo eh, fondamentale che ha il terzo settore ma questo diciamo per chi ha assistito ai webinar di questa eh, settimana del governo aperto è evidente ehm, e viene testimoniato eh, diciamo in tutti, in tutti i webinar appunto eh, come, come sia importante eh, che questo eh, stakeholder sia partecipi all'interno proprio del processo di definizione di un servizio pubblico e la scarsa raggiungibilità dei destinatari, appunto, delle consultazioni pubbliche che dovrebbero invece eh, appoggiarsi su delle reti eh, solide e non occasionali. E su questo volevo eh, perdere veramente due secondi per ricordare che eh, all'interno della planazionale d'azione è prevista la costruzione di un hub dedicato alla partecipazione. E come sia importante mettere in risalto l'impatto che poi ha una consultazione pubblica, perché molto spesso eh, i partecipanti che vengono intervistati eh, riconoscevano il contributo delle del, del processo di consultazione pubblica, però riconoscevano che magari c'era uh, un modo un po' complesso di uh, mettere in evidenza i contributi che venivano uh, dati nell'ottica della consultazione. Allora, cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto le personas, per chi non lo sapesse, appunto eh, sono una delle linee guida, cioè queste fanno parte di una delle linee guida messe a disposizione da Developers Italia e, e noi le abbiamo in qualche modo eh, classificate in eh, personas follower. Eh, personas partner e persona influencer, e in base a queste, poi abbiamo fatto eh, tutta una serie di eh, ragionamenti. Io ve ne porto uno, giusto perché abbiamo minuti veramente contati. Eh, vi porto la testimonianza di una persona che è indipendente della PIA, che ha molta esperienza, forse poca cultura digitale, eh, poca conoscenza dell'ambito del governo aperto, però vuole, vuole utilizzare. Quindi, eh, qui abbiamo messo in luce eh, le necessità, eh, che sono sicuramente quelle di cui continuo aggiornamento, di essere parte di una rete che può, che può mettere a fattor comune le esperienze e anche le difficoltà oggettive che si ritrova nel momento in cui stavamo progettando, quindi il fatto che mancava una piattaforma di condivisione per mettere a fattor comune le sue buone esperienze e anche la possibilità di aggiornarsi. Eh, questo è uno dei kit che è messo a disposizione dal Developers Italia ed è, eh, diciamo, uno dei, delle, delle personas che abbiamo approfondito. A partire da questo kit, come fatto con le altre personas, abbiamo realizzato le, ehm, le user journey e le user stories, che sono dei, eh, degli altri utilissimi eh, eh, metodi per mettere in risalto, eh, dal punto di vista del processo di utilizzo del servizio, quali possono essere eh, le azioni che compie un utente, quindi le proprie aspettative, il tono emotivo ehm, che, e, e, il, e le capacità, le opportunità che si possono mettere a risalto quando si utilizza un servizio pubblico. Da lì poi abbiamo realizzato le user stories, ma su questo vado veloce perché probabilmente molti di voi sapranno eh, di cosa si tratta e poi comunque diciamo, siamo a disposizione per maggiori dettagli fino ad arrivare alla cosiddetta architettura delle informazioni, che poi trattandosi di un sito è una cosa veramente fondamentale da, eh, da non sbagliare. Eh, cosa è stato messo in ritardo? Beh sicuramente eh, come vedete insomma un po', un po a satellite eh, troverete le varie sezioni del sito eh, Molte di queste ancora non le trovate all'interno del sito perché fanno parte di una fase di progettazione e come dicevo comunque il sito è in continua evoluzione però già intravedete quali sono le azioni, le relazioni fondamentali quindi il fatto di poter osservare quindi monitorare la strategia di governo aperto eh, che è uno dei risultati principali che si intende realizzare attraverso il piano d'azione nazionale per il governo aperto e quindi uh, ehm, e quindi poi andare, a essere, diciamo, aggiornati tramite uh, un'agenda che possa mettere in rilievo quali sono uh, i, i principali appuntamenti da non perdere per mantenersi aggiornato su questi ambiti o, o magari agire cioè, agire come, ut come utente del, del sistema, agire perché magari poter contribuire all'interno di una consultazione pubblica o agire perché, ti perché viene messo a disposizione un elevato ehm, diciamo, set di strumenti pratici che possono mettere ehm, in pratica eh, i principi del Governo Aperto, senza diciamo, dimenticare il ruolo che hanno eh, i partner ehm, diciamo, locali, quindi OGP Local, e, e, il forum, ehm, e anche il forum del Governo Aperto, le community OGP Italia, e, e, comunque rimanendo eh, solidi eh, rispetto alle partnership internazionali che ci garantiscono che è anche una rete, una rete internazionale eh, importante. Infine, e questo diciamo, mi piace sottolinearlo perché ricordo, non è scontato che una pubblica amministrazione si eh, mette in gioco eh, con le teste di stabilità ancora prima di eh, mettere in esercizio. Mh, il, diciamo, il servizio eh, come vedete vi, vi ho portato alcune osservazioni che, che, che degli utenti ci hanno fatto quando abbiamo quello che vedete sulla destra è un prototipo ad alta definizione navigabile quindi è come se fosse il sito ma in realtà eh, vedete le interfacce i pulsanti sono interagibili eh, però in realtà non è eh, la versione finale del sito e già in questa, in questa versione utilizzando le linee guida quindi il protocollo è blu lg e lo vorrei sottolineare anche questo questo è un um, importante risultato um, di un gruppo di lavoro uh, um, che ha prodotto questo protocollo uh, come linea guida, ma il gruppo di lavoro era, era, è stato coordinato uh, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e anche questo ha diciamo, seguito delle evoluzioni migliorative. Eh, bene, qui già vedete che quello che ci è stato eh, consigliato di fare è sicuramente quello di visualizzare, di migliorare l'aspetto di visual design Alcuni hanno detto che non si capiva bene qual era eh, il messaggio che quella, che quella interfaccia voleva, voleva veicolare altri ci hanno detto c'è molta confusione, insomma è quello che noi abbiamo portato a casa ancora prima di mettere in esercizio il sito è stato quello che dovevamo valorizzare la struttura ipertestuale e lavorare sulla riduzione della Lunghezza delle pagine perché, ehm, perché al giorno d'oggi, appunto, eh, ci interessa avere l'informazione eh, abbastanza repentinamente, non siamo pronti ad approfondire. Cosa ci siamo portati a casa? Beh, degli obiettivi: ci siamo portati a casa la prima versione del sito, che vi invito a questo punto eh, ad andare a visitare e che eh, sicuramente il, il portale del governo aperto ci permetterà eh, di essere diciamo, un hub sicuramente informativo rispetto alle innumerevoli politiche di governo aperto che eh, segue il nostro paese, ehm, che eh, permetteremo collegamenti chiari e veloci verso... Tutta una serie di eh, portali molto importanti, dedicati, per esempio, ai reperti, ehm, come abbiamo visto oggi, di Developers Italia, eh, le consultazioni, le partnership internazionali, quindi OGP. Eh, una diciamo, eh, promessa, diciamo, è, è un auspicio è quello di realizzare una sezione dedicata agli strumenti, e kit, anche personalizzabili, per diffondere le pratiche di governo aperto. Questa è una richiesta che è pervenuta dagli utenti, anche se noi in realtà non avevamo già questo tipo di consapevolezza e perché no eh, procedere con eh, un monitoraggio quali quantitativo e, e offrire un monitoraggio anche delle azioni di governo aperto. E, con questo ho finito, spero di essere entrata nei tempi e attendo la domanda anch'io di Roberto. Grazie Elisa, chiedo a Roberto di tornare in webcam, ma anche a Marco e Claudio per eh, concludere questo webinar. Io ne approfitto anche scusate, per dare una risposta a qualcuno che in chat ha chiesto se era stato sviluppato all'interno o all'esterno. Tutta la parte di analisi è stata fatta eh, all'interno del progetto Open Gov, quindi eh, intanto approfitto anche per ringraziare i colleghi Sabrina Onano e Davide Porrovecchio che hanno lavorato su questa attività insieme a Elisa, quindi è come se fosse stata fatta la parte di analisi all'interno, che poi è servita per affidare a una piccola società esterna la parte di sviluppo in senso, in senso stretto. Prego Roberto, a te una domanda su questa esperienza. Una domanda sempli, semplice, di solito quelle semplici sono le più cattive. <ride> e... Ci sono stati più problemi tecnici o organizzativi, diciamo, nella gestione della creazione del portale? Cioè, più difficoltà tecniche nell'implementare le richieste agli utenti o più altre problematiche? No, no, allora ne sono sicura su questo, rispondo tranquillamente. Sono la maggior parte delle volte, problemi organizzativi. Eh, gli, la tecnologia, gli strumenti che sono messi a disposizione sono veramente tanto rodati, tanto efficienti, che su quello non abbiamo avuto problemi. Poi proble c'è cioè il problema, la criticità, perché poi non è un problema perché lo si affronta. La criticità è poter governare questo processo che comunque è oneroso, eh, comporta tempo, e comunque difficile da giustificare, no? Per la costruzione di un portale, eh, impiegato tutti questi mezzi. però vi posso assicurare che ehm, coordinare ehm, le esigenze dell'utente e trasformarle poi in requisiti che devi dare in pasto, diciamo, a un team che te li sviluppa, ecco, questo è un processo, che comunque eh, ha comportato eh, notevole impegno organizzativo però su questo, come diceva Salvatore, siamo stati una squadra quindi il Dipartimento di Funzione Pubblica ha lavorato veramente tutti, non dico tutti i giorni, però quasi tutti i giorni in sinergia eh, insieme a Formes. insomma ce l'abbiamo fatta, la, versione, la prima versione la troverete lì e da qui a, al prossimo giugno troverete altre novità specialmente sulla sezione di monitoraggio che eh, contiamo di mettere online a breve. Grazie. Grazie a te. L'audio, sal... dottor Marras, l'audio. Sì, scusate, chiedevo, chiedevo a Marco se vuole fare un commento anche lui. E Claudio ci saluta a quella riunione alla quale aveva accennato prima e quindi deve scappare. Marco vuoi dire qualcosa? Su no, non sono molto bravo nei saluti istituzionali però chiudo ringraziandovi perché mi sembra, sembra un'ottima occasione questa per vedere insomma tanti lati diversi appunto il tema è molto complesso è un tema che, che ha dei risvolti tecnici ma soprattutto dei risvolti sulla vita sulla vita civica che sono, che sono molto forti per cui ehm, a chiunque li legge insomma magari per la prima volta e, e li vede con, con, come ostici o, di, o, di, o di, di, di, di difficoltà avanzata vi invito a provare che è il modo forse più facile per per entrare all'interno di questi processi e, e appunto siamo, siamo qui per supportarvi insomma e, e, e crediamo che sia anche l'unica strada veramente possibile per riuscire a semplificare la vita del cittadino quindi siamo qui. Va bene, mi sembra che proprio queste siano le parole migliori per finire che quello di... Anche perché per aggiungo per la esatto, civile, civile. Sì, Roberto. Siamo, tut, siamo tutti cittadini, quindi effettivamente beneficiamo tutti dei servizi digitali fatti come si deve. Certo, va bene. Grazie a tutti i relatori, grazie ai partecipanti, grazie allo staff che sta dietro Zoom ad aiutarci a organizzare questi incontri. E vi ricordo che ci sono degli altri eventi in questa settimana, in particolare vi segnalo domani sia un evento dedicato al tema dei dati aperti, sempre organizzato con Agid, eh, ma anche a tutti gli altri eventi della settimana dell'amministrazione aperta, che ovviamente trovate sul sito open.gov.it. Buona serata.